Grazie mille dallo studio di San Gallo. Poniamoci la domanda in che cosa consta il mandato costituzionale della Svizzera. Qual è il suo compito? Giusto, il mandato costituzionale consta nella preservazione della sovranità svizzera. Siccome non si riesce a conquistare il popolo svizzero per l'adesione all'Unione Europea, il Consiglio federale è alla ricerca di una via traversa per questo obiettivo. La sua strategia è un accordo quadro che prevede la ripresa automatica del diritto europeo per portare gradualmente la Confederazione sotto il controllo di Bruxelles. Con questa ripresa del diritto graduale, l'autodeterminazione della Svizzera dovrebbe essere aggirata in tal modo che gli elettori alla fine preferiscano l'appartenenza all'Unione europea come male minore. Tanto quanto è evidente che questa rotta europolitica del governo del Paese è intenzionalmente contro la volontà espressa dal popolo. Allo stesso modo contraddice palesemente la Costituzione federale. Essa conferisce al Consiglio federale il compito di preservare la sovranità della Confederazione elvetica. Non facciamoci prendere questo diritto dal Consiglio federale. impegniamoci a preservare la sovranità della Confederazione affinché non vada ulteriormente a frantumi. Difonda questa trasmissione e le diamo appuntamento alla prossima per ulteriori informazioni non censurate. La teniamo al corrente e ringraziamo per la sua fedeltà.